pelo cabelo. Ciao ragazzi, questo è e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video Bentornati quest'oggi in questo nuovo episodio Mi era venuta in mente questa cosa di, di imparare ad usare uno strumento E dato che non ho nessuno strumento a casa, è greve Però poi ho pensato, ma c'è mia cugina che ha una chitarra Allora ho chiesto a mia cugina se mi poteva prestare la chitarra Dato che lei sta a Barcellona, sfigata, ce l'ho spiegato su so io Mi ha detto che me la può prestare, però basta che non gliela spacco E questo sarà un grande problema Però oggi siamo qui a prendere lezioni di chitarra, raga Ciao sono Claudio, benvenuto sul canale dedicato alla chitarra Ciao Claudio Tu ti stai chiedendo ma perché lezione numero zero? È molto semplice perché su internet si trovano tantissime prime lezioni Fratello, allora devi capire che io anche se guardo sto video So sicura palla che non imparerò mai a suonare la chitarra Però io mi fido di te, te Claudio, mi fido di te, te Claudio Primi accordi, ma la verità è che il primo approccio sulla chitarra può essere molto ostico E quindi anche Buongiorno. la prima lezione rischia di essere troppo difficile, molto semplicemente Quindi praticamente questa... Questa qua sarà una lezione ancora più semplice Cioè è una lezione semplice ma ancora più semplice Sì, regà, mi imparo pure una canzone, canzone oggi oh, Prima bye. di cominciare ti invito a scoprire il mio corso di mi minore Che è una corda molto semplice Aspetta, aspetta Si suona con solo due dita, ovvero l'indice e il medio No, Però te, te, te lo, lo spiego capire. meglio eh, Partiamo lasciando la corda più grave Ok, questa Quindi questa corda più grossa Che si chiama mi La lasciamo mi. libera senza toccarla Non la tocco. Poi metteremo il dito medio sul secondo tasto della seconda corda, che poi normalmente viene chiamata, no, quinta sulla corda, seconda... ah, questa sulla è la corda, sesta, okay. questa è la quinta, questa è la quarta, questa è la terza, questo è il secondo tasto, e ci mettiamo il dito medio Aspetta. e lo mettiamo leggermente avanzato nel tasto. Okay. Quindi, non in questa posizione, Dove? ma un pochino più avanti, in questa Pulito. posizione qui, okay? di modo da poter lasciare spazio per il dito indice che si va a appoggiare invece sul Porco, secondo capitano. tasto. Aspetta, aspetta, aspetta. È aspetta. importante appoggiare le dita non troppo piatte in questo modo sulla tastiera, ma abbastanza come si dice a mar. Sto sbagliando troppo, me so. aspetta. Oh, Night. Dai, ho già imparato, sono troppo forte. Okay. A livello di mano destra, con il plettro, andiamo a suonare sulle prime. Ma io non ce l'ho il, il plettro. Non ce l'ho. Aspetta, ho una cosa molto simile al plettro. Il coso per scartavedere il grinder <ride> Eccolo qui Questo qua serve per togliere le, le, il polline dal grinder, no? Dai, ischelle. Yeah. ci c'è sto, c'è sto, c'è sto Aspetta Meglio eh, Già sono pronto per andare a Woodstock, cazzo Dai, allora, no, non lo so fare queste cose, da aspetta Da qui siamo a questa posizione Ok Okay. E questo è un motivo per cui abbiamo usato eh, questa diteggiatura Salve di prima corda Con la stessa prima. No, no, è cambiato tutto, gente. no, ha cambiato tutto okay. Ma non stavo a seguire passiamo al La prima è questa qua La seconda è questa E la terza tocca passare su con il dito di merda Tocca fa sta cosetta Sì? Sì? di sì? Beh, raga, penso che per far chitarrista devi essere troppo forte. Io non so, troppo forte per far chitarrista. Raga, vi giuro, non sembra Non è così facile come pensavo. No, non è ecco, questo qui. Allora, allora, allora, ci sto, ci sto. solo un attimo di de... cazzo. Allora, qua. Porca mignotta No vabbè, che sto a rinunciare, raga. Tolgo l'indice e scivolo indietro di un tasto. Re maggiore. Rivediamo l'ultima volta. No. Io... E la melodia faceva così. Ok, quindi sui i nostri okay. quattro. beh, um, è andato avanti, io stavo sempre su tos, sul primo tasto, tre, tre. 1, 2, così 1, 2, 3, 4 Fermarti mezz'ora per cambiare l'accordo Come mezz'ora, frate mezz no Mezz'ora no Ormai sono troppo forte Non sembra così difficile Dai è facile Lo so fare Picco, non, non lo so poco fa Però ci devo provare È solo questione di provacce e provacce Quindi riproviamoci, E perché mo questo è cambiato di suono? Cioè non ho cambiato un cazzo è cambiato? Cioè così è buffo? Niente ragazzi c'è poco da fare Sono chitarrista e basta Ora smetterò la mia sessione di studio Della chitarra se questo video ti è piaciuto ti ricordi di lasciare un bel mi piace, ricordati anche di seguirmi su Instagram per rimanere sempre aggiornato. In descrizione troverete la mia email commerciale, nel caso in cui voleste inviarmi delle richieste appunto commerciali, featuring, di collaborazione, eventi, potete contattarmi là. Se volete fare una piccola donazione è sempre ben accetta, link in descrizione. E niente raga, ci vediamo domani con un prossimo video, anche se rimane il fatto che sono un chitarista.